Io sogno un mondo dove uno non debba più stare qua a, a pensare se è mezzo numero in più, mezzo numero in meno, ma guardando solamente la misura americana e, e i centimetri prendo la scarpa sempre giusta. <musica> C'è una legge ben scritta dagli esperti di marketing che dice che eh, i consumatori che scelgono un marchio che non è così famoso tendenzialmente tenderanno a cambiarlo più frequentemente rispetto a un marchio più famoso. È proprio per questo che oggi sono qui a parlare delle Under Armour, Flow, Velocity Wind, forse un nome più semplice, potevano inventarlo, scarpa che secondo me ha innovato molto nel mondo della corsa eh, per un marchio che fondamentalmente di corsa eh, si occupa solamente da pochi anni. E come al solito, per capirlo partiamo dalle specifiche, parliamo di una scarpa che chiameremo semplicemente Velocity, scarpa che nella taglia US 9 pesa solamente 230 grammi, ha un differenziale 8, tra l'altro scritto pure sulla soletta, 26 mm nel tallone, 18 mm nell'avampiede, Scarpa che contiene pure un sensore Bluetooth che consente di registrare i dati per chi si fosse appena avvicinato alla corsa. Gli esperti di casa Under Armour hanno facilitato la recensione perché i componenti della scarpa stessa sono scritti e molto semplicemente sui lati della scarpa. Parliamo di una tomaia che si chiama Warp, tomaia progettata con filato bianco, nero e arancione che ha l'obiettivo di fornire sia struttura sia supporto. Secondo il marketing Under Armour, i fili si stringono quando ne hai bisogno e si rilassano quando il bisogno invece è molto meno importante l'abbiamo apprezzata sicuramente nei cambi di direzione come aveva già detto Andrea nella parte dell'unboxing la scarpa è comunque abbastanza stretta poi vi spieghiamo esattamente che taglia prendere molto interessante anche il colletto e il tallone che è comunque abbastanza imbottito considerando il 230 grammi di peso il piede si sente davvero coccolato infine la linguetta è una simile pelle scamosciata che rende la scarpa davvero confortevole e il piede particolarmente aderente in una struttura filante che consente di correre davvero velocemente resto sorpreso che sia stata adottata sulla conchiglia la famosa struttura a coda di rondine però fondamentalmente non credo che questo crea problemi o vantaggi dal punto di vista aerodinamico l'intersuola e la suola sono sono fondamentalmente la stessa struttura struttura che Under Armour chiama come abbiamo già detto flow e eh, che facilita la riduzione del peso di questa scarpa proprio perché sulla suola nessuna gomma è presente dove invece abbiamo a disposizione questa intersuola che secondo me è sicuramente molto interessante non è fondamentalmente un'intersuola azotata qualcuno, qualche blogger americano parlava di questa cosa ma in realtà stiamo parlando di qualcosa di un po' meno reattivo, un po' meno coinvolgente nella corsa ma che comunque vi consentirebbe, vi consentirà, se ne avete le capacità, di correre abbastanza forte. Interessante notare che questa gomma ovviamente era già stata utilizzata nel basket da Stephen Curry, cosa che come dicevo la rende particolarmente rimbalzante, quindi avrete sicuramente una sensazione di contatto al terreno molto buona, ma al tempo stesso vi proietterà davvero in avanti. Concludo la mia breve introduzione prima di lasciare la parola ad Andrea, dicendo che il 7 maggio si è avuta la presentazione degli analisti di Under Armour a Wall Street, dove si è raccontato che questa Velocity Wind ha consentito all'azienda americana di fare un salto ulteriore nel mondo del running e tra l'altro questa scarpa visto che si utilizzano per chi eh, volesse dei sensori interni che si possono collegare all'app MapMyRun è stato notato che questa scarpa vi fa andare più velocemente rispetto a tutte le altre scarpe Under Armour quindi sono curioso di sentire cosa ci dice Andrea eh, io gli lascio la parola qualche giorno fa è venuto nel mio giardino di casa nel frattempo voi stay strong keep running e ci vediamo alla prossima Ciao Andrea, oggi finalmente, dopo tantissimo tempo, facciamo la nostra prima vera recensione di Under Armour, le Velocity Wind. Cosa ne pensi di questa scarpa? Beh, è molto diversa dalla, dalla macchina, è una scarpa, a me ricordano davvero troppo le scarpe da basket, è sicuramente una 2 vecchio stampo, ehm, fasciante al piede e reattiva. Secondo te Andrea a chi sono adatte queste scarpe? Ci hanno chiesto in parecchi un'opinione, secondo te a chi sono adatte? Oggi sei veramente euforico. Guarda, sono scarpe secondo me per, per atleti, come dire, si te che hanno una buona meccanica di corsa perché è una scarpa che non, è abbastanza dura, quindi non.. Ha, per un, un tallonatore seriale oversize eh, diventano un po' problematiche da utilizzare. Anche se sono dure sono un attimino più stabili di altre scarpe però eh, la vedo per atleti un pochino più veloci quindi almeno sotto i 4:30 e relativamente leggeri, quindi sotto i 75 kg, meglio sui 70 E per quale distanze le utilizzeresti? Sappiamo che sono solamente 230 grammi, non drop 8. Per quale distanze le utilizzeresti? Uh, fino alla mezza maratona le utilizzerei, sopra diventano un po' troppo. Guarda, dicevo, per gli atleti che hanno sempre quel, quella paura di comprarsi delle A2 per farle gare, Secondo me per una mezza maratona 10 km, anche corsa 4,30-4,15, secondo me non è, non è male come scelta. Ripeto, un po' duretta, ma per gli atleti a cui piacciono le scarpe un pochino più secche, sono perfette. Io ho notato però che a velocità più elevate, secondo me, <coughs> si mostrano comunque molto reattive e tra virgolette morbide. Cosa dici? Forse sarà la, la doppia mescola che ti dà questa questa sensazione, forse anche il battistrada un pochino così a nido d'ape eh, che ti può dare questa sensazione eh, sarà che forse io le sto usando con una misurazione un po' troppo stretta e quindi mi da, non mi dà quella, quella sensazione di comfort che ha dato a te. A livello di calzata sappiamo che quando hai fatto l'unboxing ne parlavi, cosa dici? Sì, ti direi che è giustissima, al contrario della macchina che sembra quasi che vestono un pochino largo, questa veste un pochino stretto quindi stessa misura ma sei davvero giusto. Diciamo che queste nuove aziende che stanno si stanno imbarcando nel mondo del, del running fanno ancora un po' fatica a indovinare le, le taglie quindi sicuramente bisogna, bisogna starci attenti però penso che qua mezzo numero in più sia fondamentalmente necessario. Io sogno un mondo dove uno non debba più stare qua a pensare se mezzo numero in più, mezzo numero in meno, ma guardando solamente la misura americana e i centimetri prendo la scarpa sempre giusta. Mi viene in mente anche la Vaporfly, la Next Percent che alla fine bisognava prendere di mezzo numero più grande, quella roba secondo me è impensabile, cioè dovrei andare praticamente sempre a scatola, sarebbe bello andare a scatola chiusa a prendersi la scarpa della misura solita e che sia giusta. Una delle domande che ci hanno posto, legata alla tomaia, tomaia particolarmente diversa rispetto alle, alle scarpe a cui siamo abituati, cosa ne pensi di questa tomaia e che sensazioni ti ha dato? Eh, sarà forse sempre il mezzo numero più piccolo, ma è una scarpa forse nell'avampiede che ha poco spazio, e, però per il resto anche se, se sembra molto una scarpa da basket mi sembra fondamentalmente una scarpa cioè una tomaia bella contenitiva eh, non ti direi molto eh, traspirante perché alla fine c'è molta plastichina e quindi boh. no direi assolutamente che hai, che hai ragione però però a me piace molto in, in effetti più indossata che, eh, che invece eh, a vista. Però eh, invece cosa ne dici del, del battistrada che anche questo è particolare? Il battistrada non saprei dirti se hanno nido comunque mi ricordo troppo le, le scarpe da basket. Sembra che non si stia consumando più di tanto, mancano degli inserti con, con della gomma un pochino più, più dura che, che le facciano durare un attimino di più. Uh, non so davvero chi ha giocato a basket ma questa sola qua uh, sui campetti poi all'aperto un pochino si brasa via, si pialla invece in questo caso un pochino sta durando però sicuramente con degli inserti in gomma vulcanizzata. Secondo te quale, venendo proprio alla, alla domanda eh, che ci interessa della durata, secondo te eh, quale durata queste scarpe possono avere? Non le abbiamo ancora portate a 600 km ma pensi che ci arrivino? Sì, secondo me sì arriveranno anche perché, te l'ho detto, l'intersuola è abbastanza dura, quindi secondo me dure, durerà... Uh, di più di una scarpa più soffice. Sto già pensando alla prossima domanda che mi farai e sono in crisi, Mark. In realtà la prossima domanda è più relativa alla tecnologia. Sappiamo no, no, che no. Eh, questa scarpa ha al suo interno un eh, sensore Bluetooth. Eh, cosa dice? È Un ottimo concetto oppure non ne vale la pena? Allora, secondo me è una buona idea, però tirata da orecchie perché mm cioè usato dopo io mi ricordo tipo Nike aveva fatto il pod che lo potevi scambiare su determinate scarpe che avevano fatto invece in questo caso ho finita la scarpa quando è scarpa devi buttare via tutto un po' ti piange il cuore sarebbe da riutilizzare questo pod magari anche solamente su tutte le scarpe della... di, di casa under armor trovare la maniera per riutilizzarlo oppure darlo voi boh, in aggiunta non lo so eh, sicuramente è una buona idea bisognerebbe trovare il modo per poterlo riutilizzare. Io so che la prossima domanda è relativa a quali sono secondo te le scarpe simili eh, rispetto a questa uh, Under Armour Velocity, cosa ne dici? Ecco questa era la domanda che, che mi stava frullando in testa, di scarpe simili è difficile trovarne adesso a ripensarci mi viene davvero difficile perché mi sembra un po' una 2 vecchio stampo La scarpa che mi viene più in mente è simile alla Lancia Perché è davvero difficile trovare una scarpa adesso nel mercato così secca, dura Adesso stanno cercando tutti di fare le scarpe molto più alte, molto più morbide Invece questa è una scarpa vecchio stampo Direi comunque anche le Boston 9, non, non, non le 10 che stanno, che stanno uscendo, sono abbastanza simili. Guarda, l'avrei voluto dire anch'io, le Boston, però tanta gente so che le ama così tanto che eh, confronto a queste secondo me sono un attimino diverse e rischiavamo che i super fan delle Boston con queste potessero rimanere un po' scottati perché un pochino di diversità c'è sto cercando tra l'altro di farci avere le, le Boston 10 vediamo se, se ci riusciamo nel, nelle prossime settimane uh, un'altra domanda che uh, vorrei assolutamente porti è relativa a quali sono i pregi e i difetti di, di questa scarpa sicuramente il pregio è il, il pod bluetooth che ha all'interno che ci dà sicuramente dei dati che possiamo riutilizzare per verificare le nostre corse, soprattutto a chi magari è, una, è un vero entry level, quindi non ha neanche il GPS, è strautile perché senza GPS comunque quando ritorna a casa può controllare, può correre anche col cellulare dietro che io sconsiglio vivamente perché ci cambia le impostazioni di corsa, un pregio che può essere per tanti è una scarpa... Eh, più a contatto con quel uh, terreno, cosa che adesso si sta andando un po' a perdere, difetto che è un po' più una tirata d'orecchie, è davvero che è una scarpa che bisogna provare per forza uh, indossata per capire il numero è un pochino a tomaia come ho detto prima non troppo traspirante però che a me non dispiace tra l'altro qualcuno ci ha detto che in realtà non è stretta però boh, se, fr francamente non so che piede ha però eh, l'altro aspetto secondo me interessante è la stabilità e secondo me è una delle scarpe più stabili cosa sì dice? sì perché comunque duretta e relativamente bassa quindi ritorniamo a parlare di scarpe che non sono più stabili o instabili davvero una scarpa vecchio stampo che, che porta i pregi de del vecchio stampo e qualche difetto tipo tipo che, che stanca un pochino di più il piede rispetto a un'altra scarpa tipo mi viene in mente da un fly per dire. Va bene invece ultima domanda quando faremo la recensione delle, delle macchine che eh, ha sicuramente un range di utilizzo di persone più importante rispetto a questa Velocity che invece è sicuramente solo come dicevi tu per meno persone. Allora, guarda la, la macchina, adesso ci mettiamo a provarla, sicuramente abbiamo anche la Pegasus, quindi ci dobbiamo andare dentro. Va bene, grazie Andrea, adesso andiamo a berci un coffee, speriamo di poter fare ulteriori recensioni e ci vediamo alla prossima. Più coffee, più scarpe da recensire. Eh? Ciao, alla prossima!